Ecco, intanto buongiorno a tutti e ringrazio il professor Iandolo e l'Università Europea di Madrid per questa opportunità. Uh, buenos dias a todos, Muchísimas gracias al professor Iandolo e all'Università Europea di Madrid per uh, compartir con vosotros questa giornata. Sono molto felice di presentare a questa giornata di studio la realtà che coordino che è Cascina Rossago. Sono molto felice di compartire con voi la realtà che io coordino in Italia, che si chiama Cascina Rossago. Ok, prossima diapositiva. Cascina Rossago nasce nel 2002 come struttura pilota in Italia, studiata specificatamente per giovani adulti con autismo sull'esempio delle far community francesi e tedesche. Cascina Rossago nasce in 2002 come struttura pilota in Italia e studiata specificamente per jóvenes e adulti con autismo, tomando come modello le farm community francesas e alemanas. È stata realizzata dalla Fondazione Genitori per Autismo in collaborazione con il Laboratorio Autismo dell'Università di Pavia, riorganizzando un'azienda agricola dismessa sulle colline dell'Oltrepo Pavese in Lombardia. La Fondazione Padres per l'Autismo in collaborazione con il Laboratorio Autismo dell'Università di Pavia ha retomato un'impresa agraria abbandonata e la scollina smassaia del rio Po e la provincia di Pavia e Lombardia. Oggi Cascina Rossago si colloca nelle unità d'offerta per la disabilità di Regione Lombardia come RSD, residenza socio-sanitaria per persone disabili, mantenendo la peculiarità di accogliere persone con autismo. Hoy en día, Caxina Rosago está entre las RCD, Residencias Sociosanitarias para Personas con Diversidad Funcional, de la región Lombardía. Es decir, una residencia sociosanitaria para personas con diversidad funcional marcada, guardando la característica de acoger a personas adultas con trastorno del espectro del autismo. L'ente gestore e proprietario è la Fondazione Genitori per l'Autismo e l'ente erogatore del servizio è la Cooperativa Sociale Marta, a cui appartiene tutto il personale che lavora a Cascina Rossago. La gestore è la Fondazione Parres porre l'autismo, mentre che la entità concedente è la Cooperativa Sociale Marta, desde la que vienen los profesionales che trabajan in Cascina Rossago. Ok, prossima. Allora, chi sono gli abitanti di Cascina Rossago? A Cascina Rossago vivono 24 persone, eh, 6 donne e 18 uomini, con un autismo severo di livello 3, se pensiamo alla relazione passata, scorsa, eh, con disabilità intellettiva e molte comorbidità, soprattutto l'epilessia. ¿Quién vive en Caxina Rosago? Actualmente viven 24 personas, 6 mujeres y 18 hombres con autismo severo de nivel 3, si seguimos con, la, con lo presentado en la, en la presentación precedente. Y todos tienen discapacidad intelectual y muchas comorbilidades y en particular epilepsia. La struttura è costituita da tre unità abitative eh, ed è strutturata intenzionalmente in modo non istituzionale, ma come una casa. La struttura fisica è composta da tre viviendas, con un'organizzazione non istituzionale, ma più di una no familiare, con otto plazas cada una. Eh, ci sono tre palazzine appunto da otto posti, poi ci sono molti eh, laboratori, eh, degli uffici, delle aree di servizio, la stalla e eh, molti altri fabbricati agricoli. Hai tre edifizi che componen fisicamente Cascina Rozzago, con otto plazas cada una, además de muchos talleres, oficinas, zona de servizio, graneros e altri edifizi agricoli. Ok, prossima slide. Eh, da chi è composta l'équipe eh, multiprofessionale di Cascina Rossago? Chi è eh, di Cascina Rossago? È composta da un coordinatore pedagogico, da due medici, uno di medicina generale e uno psichiatra che afferisce al laboratorio autismo dell'Università di Pavia. Hai un coordinatore pedagogico, dosmetico, sì, un psichiatra che è membro del laboratorio di autismo dell'Università di Pavia. E poi dagli educatori, i riabilitatori psichiatrici, eh, terapisti occupazionali e operatori sociosanitari. Quindi, gli educatori, terapeutas occupazionali, terapeutas della riabilitazione psichiatrica, técnicos sociosanitari e auxiliares y auxiliares. E nella nostra equip eh, hanno una funzione importante anche i maestri d'opera, perché sono le persone che insegnano il lavoro ai ragazzi. in particolare, hanno un ruolo fondamentale i maestri d'opera, de es decir, los che insegnano la professione e il lavoro diario allo tutti de usuari di cascina rossago. Cascina Rossago è anche sede di tirocinio universitario dell'Università di Pavia e degli studenti dei master dell'Università di Trento e dell'Università di, um, di Genova. Entonces, Cachila Rosago es sede de prácticas universitarias de la Universidad de Pavia, de los técnicos de rehabilitación psiquiátrica, pero también de la Universidad de Génova y de la Universidad de Trento en sus másteres sobre el trastorno del respecto del autismo. Ecco, il legame anche con il laboratorio autismo dell'Università di Pavia fa sì che Cascina Rossago sia anche un centro di ricerca per l'autismo. In particolare la relazione con il laboratorio di autismo dell'Università di Pavia permette che Cascina Rossago sia anche un centro di investigazione specifico sull'autismo. Ci sono anche dei volontari che partecipano alla vita di Cascina Rossago Também ai volontari che partecipano nella vita di Cascina Rossago. E in particolare un'esperienza di volontariato di cui vi parlerò più avanti, è quella dell'Orchestra Invisibile, un'orchestra composta dai ragazzi di Cascina Rossago e dai medici e specializzandi della Facoltà di Medicina e Psichiatria dell'Università di Pavia. In particolare questo lavoro di volontariato è es specialmente rilevante, ma dopo os presenterò l'esperienza orchestra invisibile che sta composta per professional sanitario, medici, psichiatras lavoratori sanitari dell'Università la di de Pavia, del Laboratorio uh, di de Autismo dell'Università di de Pavia e vari professori e degli usi di de Cascina Rossato Ok, prossima. Um, l'intervento medico-infermieristico, l'intervento educativo e assistenziale sono in costante connessione. La intervenzione e... medica, educativa e assistenziale sono in costante interconnessione. Questo avviene attraverso delle riunioni quotidiane, delle supervisioni individuali e di gruppo e soprattutto eh, con momenti di formazione. Questa interconnessione socio-sanitaria ed educativa si realizza attraverso delle riunioni diarias, supervisioni individuali e gruppi, e come momenti di formazione. Cascina Rossago è nata proprio come un vero e proprio progetto di vita per le persone che vi abitano, e il focus del nostro lavoro è proprio quello di valorizzare la soggettività di ciascuno, anche se le condizioni sono di estrema fragilità. Cascina Rosago ha surgito come progetto di vita, Entonces, el il fuoco principale è dar valor a cada persona, come individuo unico, considerando su, fra, su fragilità. Quindi eh, tutto passa attraverso un'attenta osservazione della persona e del gruppo, l'utilizzo dell'analisi funzionale, la costruzione di un contesto adeguato e la gestione dei comportamenti problema avviene prima da un punto di vista educativo e in seguito eh, con una presa in carico farmacologica. Il primo passo è sempre quello però di garantire un contesto che sia adatto e un intervento educativo adeguato. Tutta la intervenzione e la planificazione delle attività si realizza tenendo in considerazione l'analisi funcional che causa una condotta e una condotta problema se si, si, si, si surgiera. In particolare, quando si parla di gestione di condizioni problematiche in Cascina Rossago si eh, trabaja a través di observazione, di debate e si intenta a entendere le cause del malestare de prima di arrivare a una intervento farmacologico. Prima di arrivare alla questione di conduttori problematiche sulla terapia farmacologica si cuida antes la struttura che sta al redor, si prevede dei stimoli e si trabaja sull'ambiente. Ecco, grande importanza all'interno del, della presa in carico di Cascina Rostago non è solo quella dell'utente, dell della persona che, che vive a Cascina, ma anche della sua famiglia. Eh, quindi attraverso anche qui colloqui, incontri, formazioni, e eh, partecipazioni a gruppi genitori. Il progetto di vita di Cascina d'Orsago con gli usuari adulti contro il saluto dell'autismo implica anche che Cascina d'Orsago sia alle fam famiglie. Quindi si fanno interviste, si fanno gruppi con i padri e è es parte dell'attività di de Cascina Rossago. Ok, la prossima. Come vi ho detto, Cascina Rossago è stato un luogo molto pensato, perché eh, la, il tempo di, di gestazione di pensiero è stato lungo il laboratorio autismo ha avuto una grande funzione nella fase che ha preceduto la nascita di questa struttura la creazione di cascina rossago è sido precedita per un ampio periodo di riflessione quando surgiò in 2002 muchos anni antes si aveva pensato e la portazione del laboratorio di autismo dell'Università di Pavia ha contribuito molto a questo pensamento sopra come strutturare questa realtà, antes di impiarla. Quindi con una grande attenzione alla ricerca di un contesto adatto, un contesto semplice, rurale, ma ricco di stimoli e soprattutto di proposte e di attività che fossero comprensibili per le persone con autismo e significative come quelle che si svolgono in campagna e che possono diventare utili al bene della comunità che è cascina. E tenso quando si pensò cascina lo si pensò a un contesto semplice comprensibile previsibile però ricco di stimulos per la persona adulta scontea il che que... E che miglior contesto, se non un contesto rurale, una vita di campagna, dove produrre e realizzare, lavorare uh, in un entorno strutturato e simple. Quindi un contesto dotato di strutturazione, di stabilità, di costanza e di ritmicità. Quindi un contesto basato in stabilità, costanza, rutina, strutturato, simple e con estímulos. Questo è declinato nella cornice organizzativa di Cascina Rossago, ma è anche declinato all'interno delle proposte educative che vengono fatte. E il sospettivo di stabilità costante, routine e struttura stanno tanto in tutta la struttura di Cascina Rossago, come in tutte le attività individuali che cada su susuarios desarrollano. Ok, la prossima. E un contesto eh, dedicato alle persone con autismo tiene conto del loro atipico funzionamento mentale e eh, dalle loro caratteristiche di fragilità hm, che sono eh, appunto le difficoltà di coerenza centrale, la difficoltà di comunicazione, la necessità di sameness, quindi di eh, qualcosa che si ripete anche quotidianamente e la difficoltà anche sociale o di stabilire eh, delle comunicazioni significative ma questo è stato appunto anche spiegato molto bene nella relazione precedente per cui non, non mi soffermo un contesto dedicato alla persona con autismo tiene in cuenta il suo funzionamento mentale atipico Entonces, por ello, eh, ya la, la presentación, la ponencia precedente ha hablado de dificultad de coherencia central, de la comunicación, repetitividad y hipersensorialidad, por lo que no me voy extendiendo por, esta, por este tema. Ecco, sottolineo solo che proprio in virtù di tutto questo è molto importante che gli operatori siano costantemente formati e motivati. Subraio che, tenendo in cuenta tutte queste peculiaridades del trastorno del, del rispetto dell'autismo, chi trabaja con l'autismo tiene che tener un profondo conoscimento teorico e pratico e una buona motivazione, una gran motivazione, visto certo. le peculiaridades. Ecco, un contesto rigido però deve essere un contesto anche capace di trasformarsi e di modularsi in base alle esigenze delle persone. E al loro stato ehm, di, di benessere o di malessere. Sappiamo benissimo quanto ci sia anche una ciclicità nell'autismo e quindi le persone con autismo possono trascorrere dei tempi molto buoni anche di stabilità, ma, eh, ma questa stabilità per, per qualsiasi motivo può poi non esserci in altri momenti e quindi occorre un po' ritornare sempre da capo. E dottoressa, sin embargo... Il contesto tiene que ser, non tiene che essere rigido, sino capace di trasformarsi e ajustarsi según las situaciones y las exigencias. Sabemos muy bien que quien vive con una persona con transtorno respecto autismo o trabaja con ella, la persona sigue cierta ciclicidad, es decir, puede pasarse un amplio periodo en que está bien estabilizado, pero luego puede surgir siempre un imprevisto que crea un desequilibrio y una reacción problemática. Y, y entonces el contexto tiene que ser flexible y comprender también las ciclicidades. Ok, la próxima. Ecco questo è un esempio di un programma giornaliero che noi compiliamo eh, e che ehm, vi fa vedere le attività che ci sono durante la giornata, eh, le persone che frequentano questa attività e gli operatori che conducono questa attività. Questo è un lavoro che noi facciamo sempre il giorno prima per il giorno dopo, valutando appunto quello di cui vi parlavo prima, e cioè lo stato di benessere o malessere dei ragazzi. Qui potete vedere un programma diario che normalmente realizziamo il giorno prima per il giorno dopo. Potete vedere il tavolo, la schiena, il lavoro del telar. E questa planificazione per il giorno successivo si realizza sempre tenendo in considerazione il benessere dell'usuale e il suo stato di attivazione e in che fase si encuentra ok la prossima allora vi ho detto che appunto è stato un contesto pensato ma è stato proprio un contesto pensato per diventare adulti alcuni dei ragazzi di cascina rossago quando sono entrati eh, circa vent'anni fa erano dei ragazzini oggi sono eh, degli uomini e delle donne quindi, in è un lugar pensato per divenir adulti. Gli adulti che entrarono hace 20 anni, ora sono hombres e mujeres eh, di certa edad. E quindi, è un lugar pensato per convertirsi in adulti. Quindi, essendo adulti, il lavoro riveste un ruolo particolare, come è in ogni esistenza adulta. Mm? Il el trabajo es, tiene un ruolo uh, central para convertirsi in adulto. I ragazzi si riconoce il lavoro che fanno, loro si ritengono lo stagliere, il ceramista, il tessitore. I mismos usuarios si riconoce su ruolo laborale, come motor de squadra, come ceramista, come tejedor. E per diventare adulti ci sono dei passaggi che sono necessari e sono possibili anche in esistenze che hanno una grande fragilità. Per convertirsi alla luce, se sono necessari su uno spazio allo che si può enfrentare también personas e in condizione di fragilità marcata. Quindi la separazione dalle figure genitoriali, un'autonomia emotiva che loro raggiungono, loro riconoscono Cascina Rossago come la loro casa e vivono qui senza i loro genitori che vedono nei weekend, però per loro Cascina Rossago è la loro casa. Entonces, ellos, para los usuarios, Cachina Rosago es su casa, ven los padres en el fin de semana, pero duermen y viven allí. Y entonces, uno de los uh, objetivos que se ha alcanzado en esos años es promocionar una identidad autónoma de los usuarios adultos con trastornos de respeto del autismo, separado por los padres. Quindi riconoscersi in un ruolo dà anche a loro un ritorno di utilità e di grande stima e di senso della quotidianità. E se le devolverono su suale un sentito dei quotidianità e se le devuelve un'autonomia in questa quotidianità. Ok, possiamo passare all'altra. E, ehm, e il compito degli operatori che stanno a fianco ai ragazzi è proprio quello di sostenerli quotidianamente in questo passaggio e sostenere questo intervento ecologico che è ehm, caratterizzato da una costante connessione tra la cura delle abilità, le motivazioni, i desideri avendo sempre in mente il progetto di vita complessivo. La tarea dei professionali è, in Caxi da respaldare a diario la intervenzione ecològica caratterizzata por una connessione constante entre attenzione a le abilità, motivazioni, desideri, progetto di de vita globale e attenzione a le relazioni e Soprattutto una grande attenzione alla mantenere una buona autostima eh, per loro, nel sentirsi utili proprio per la vita della comunità. In particolare la clave che pensiamo sia il centro di perché funziona Casina Rosago è favorecere l'autoestima la di cada uno dei de usuari, di che se le riconosca il su suo ruolo e si sentano capaci di quello che fanno. Ok, la prossima. Questo è un esempio della nostra giornata tipo. Questo è es un esempio nel, nel nostro dia quotidiano. Se la osservate attentamente vedete che c'è un'alternanza tra momenti di lavoro e pause. Podés ver che hai un'alternanza entre momentos de trabajo e pausas. E questo è funzionale proprio a eh, sostenere la parte più fragile, una parte di fragilità dell'autismo che sta proprio nel riuscire ad apprendere un'alternanza del turno. E questo è eh, una cosa molto importante dell'autismo: la capacità di alternare tra a e pausa, perché non solo rispetto all'autismo hai una difficoltà, è l'alternanza dei turnos. Ok. La prossima. Eh, questo invece è uno schema di tutte le proposte educative mh, che abbiamo a Cascina Rossago. Questo è un schema di tutte le proposte educative che si realizzano in Cascina Rossago. Allora diciamo che la parte più importante riguarda il lavoro e i laboratori di telaio, eh, di ceramica, della stalla e della... Mh, appunto della cura della struttura. In particolare uh, ospongo, chiedo uh, a Suprayar tres uh, trabacos che sono l'establo, la esquila, il trabaco de telar e il taglier de ceramica. Soprattutto per quanto possiamo andare avanti con la prossima, con la prossima ecco, soprattutto per quanto riguarda um, la dimensione del lavoro. L'attività centrale a Cascina Rossago è quella della stalla e dell'allevamento degli alpaca. Ne abbiamo circa una ventina. Un l'attività centrale di Cascina Rossago è l'attività del stablo e la della crianza dell'alpaca. Tendiamo su uno 20 alpaca. È un'attività che si svolge ogni giorno. Ehm, C'è cioè appunto, i ragazzi si occupano della cura degli animali, dell'alimentazione, della pulizia degli spazi, e, ehm, ed è un'attività che non può essere rimandata perché gli animali hanno bisogno di loro e quindi produce anche in loro un grande senso di responsabilità, li aiuta proprio a maturare questa esperienza di responsabilità e di presa di incarico. Del animale. Il lavoro del establo è es un trabajo diario che non si può reenviare a altro momento, e questo è eh, una che si desempeña diario con il cuidado de los animali, darle di comer, la limpieza de los espacios, e non se pueden aplazar E è un trabajo real che eh, dà rutina e trabajo eh, durante il giorno. Una volta all'anno eh, c'è il momento della tosa che è un momento particolarmente atteso dai ragazzi perché da un'altra regione dell'Italia vengono dei tosatori che stanno qui un paio di giorni e quindi eh, tosano gli alpaca da cui noi ricaviamo la lana. Uh, un, un momento importante a lo largo dell'anno è il momento della esquila annuale, esattamente. Vieni un po' di professionali una volta all'anno e se uh, dell'osso alpaca si fa la esquila, allora la lana che si realizza servirà per il taller di telar. Esatto, quindi eh, la lana poi viene utilizzata nel laboratorio di tessitura. E, eh, che eh, è proprio collegato all'attività della stalla ed è concepito come eh, la conclusione di un ciclo anche di attività che sono interconnesse tra loro. E la, la lana che, che si deriva dalla schilla ferrerà un ciclo el, nel, nel, nel, nel trabajo del telar, è hai un taller dove se tela e salana i rappresenta il cierre di un ciclo non solo diario sino annual delle attività del cascina. Ecco, il setting del laboratorio di Telaio ha molte valenze eh, terapeutiche, e riabilitative, proprio perché è un setting che li contiene eh, e i movimenti sono molto regolari e alternati. E scenario, l'organizzazione del taller de Telar tiene una valencia muy terapéutica en la que se tiene en consideración sincronía, secuencia y tiene una valencia terapéutica muy importante y pensada. In ultima analisi eh, produce un prodotto finito, quindi sciarpe, borse, cuscini che poi vengono venduti ehm, ai mercatini in occasioni di feste della, dei paesi che, che sono vicini a Cascina Rossago oppure anche tramite commesse che ci arrivano da privati. Il prodotto finale del tabacco veterinario di Cascina Rossago è creare uh, bufandas, bolsos, materiali che si vendono nei pueblos alrededor di Cascina Rossago y también nos llegan de e eh, anche non si arrivano pedidos di varie parti dell'Italia. Anche l'attività agricola, l'attività dell'orto è un'attività centrale, proprio perché è scandita dal ritmo delle stagioni e ehm, contribuisce proprio a dare coerenza, ordine e prevedibilità e eh, dà dei risultati concreti perché noi eh, i prodotti dell'orto li utilizziamo nella nostra cucina per preparare i cibi che poi tutti insieme mangiamo. Come il tagliere telar, il e la huerta crea un ciclo diario anual en el que los productos que realizan los usuarios junto con los profesionales se consumen en la vida cotidiana, en la comida, en las cenas de Cachina Rossado, y representa otra manera de crear un sentido y, y producir uh, algo que tiene una finalidad real como lo es el trabajo real. Ok, próxima slide. Eh, quindi, ecco qui: vedete un'operatrice un insieme a un ragazzo proprio nel lavoro di stalla e in un lavoro di, eh, nel laboratorio di creta e di ceramica. A chi potete svelare un esempio di un, un ciclo, un usuario di Cascida rossago nell'Establo, io lo trovo trabacando e nel taller di ceramica. E il laboratorio di ceramica oltretutto è dotato di attrezzature molto particolari e molto professionali come l'impastatrice, il tornio, il forno e, eh, che i ragazzi utilizzano con grande maestria sotto la guida proprio della maestra d'opera e producono dei manufatti che sono molto eh, ricercati. Noi abbiamo un catalogo e le persone ci ordinano eh, i manufatti che produciamo. Il tagliere de ceramica cuenta con macchinari professionali come mescladora, torno, orno. Y e y come si può vedere nella foto, il usuario sta apprendendo e sta desarrollando bajo la guida di una maestra di opera. Naturalmente, tutti questi prodotti hanno una solicitudine, abbiamo un catálogo e si ordinano questi uh, manufatti. Ok, la prossima slide. Mm. Oltre alle proposte di lavoro, mm, noi abbiamo anche la, la proposte, le proposte sportive, le proposte motorie mm, che avvengono soprattutto nella parte pomeridiana, nel, nell nella parte della mattina ci sono più le proposte di lavoro e poi nel pomeriggio c'è un tempo dedicato allo sport. Come potete vedere, per la mattina si trabaja, per la tarde hai un'offerta di de attività deportiva e de di ocio terapeutico, deportiva che sono di diversi tipi. E quindi eh, attività di nuoto e di palestra e di basket che noi svolgiamo svolgevamo, perché purtroppo con il Covid questa parte è stata eh, sospesa per ora. Potete vedere che facciamo natazione, gimnasio, balloncesto, però lamentablemente con la Covid-19 abbiamo che que sospendere queste attività. Quindi nelle piscine nelle palestre eh, anche qui di paesi limitrofi. Cui... E questo, questo si realizza in piscina e in ginazio dello aiutamento al de di Cascina. Per cui oltre a essere una buona occasione appunto per tenere in esercizio il corpo e per canalizzare le energie anche di, delle persone giovani che sono qua, eh, è anche un'occasione per, ehm, per inserirsi sul territorio, per essere inclusi quanto possibile nelle realtà sportive o nelle agenzie educative che il territorio mette a disposizione. Además, se su Valencia, per il benestare fisico degli usuari, le attività sportive che si realizzano e le strutture degli aiutamenti al reddito sirven per incluirsi e esplorare. E intorno a Sociales, eh, Lo Mass Inclusivo e nel territorio della Lombardia. Um, anche poi, ecco, non dimentichiamo la nostra collocazione all'interno proprio della, della campagna, della collina, e quindi una collocazione che è assolutamente favorevole per l'attività di trekking. E eh, non teniamo che dimenticare che noi, una cascina, un'impresa agricola, stiamo nel campo e questo favorece molto il senderismo, un'attività che teniamo molto ben presente. E quindi il trekking eh, come momento proprio di benessere per i ragazzi, perché l'assenza di stimoli eh, troppo disturbanti, il silenzio della campagna. Eh, abbiamo osservato quanto diminuiscano in loro sia le stereotipie che i comportamenti problema. In particolare con adulti con trasporto del spettro dell'autismo, che sono usati di Cacina Rosago, abbiamo visto che il senderismo è un'attività nel campo che, se, che favorece molto il benessere e la riduzione dell'attivazione degli usati. Hai meno stimoli, hai un'attività compartita e puoi riscargare attenzioni. Ecco, ci tengo a sottolineare che tutte queste attività che noi facciamo e che hanno anche uno scopo ludico-recreativo però hanno sempre come fondamento di base il progetto educativo del ragazzo e il progetto di vita quindi sono tutte occasioni eh, per andare eh, a lavorare a rafforzare gli aspetti di fragilità che riguardano l'autismo eh, Chiedo a Subraiar che le trasforma Sparacadio usuario è un progetto di vita e hai anche no una pianificazione individualizzata e questo è eh, trasversale a tutte le attività, tanto lavorative come ludico-recreative, di socializzazione o di ozio. Ok, possiamo passare all'altra. Eh, questa è l'esperienza dell'orchestra invisibile che vi avevo un po' accennato all'inizio. Questa è es l'esperienza dell'orchestra invisibile che io aveva anticipato al principio della ponentia. Cioè, ogni venerdì eh, i ragazzi di Cascina suonavano, perché anche per causa Covid siamo in una in parentesi di, di sospensione, eh, tutti i venerdì pomeriggio mh, suonavano con eh, gli specializzandi e eh, il professor Politi dirigeva l'orchestra Invisibile. E tutti i viernes, antes della pandemia, l'orchestra Invisibile, composta por los usuarios de Cascina Rossago, i eh, medici di de specializzazione dell'Università di de Pavia e dirichia l'orchestra, il professor Politi, che è il professor che coordina il laboratorio dell'autismo, dirichia e si ha questa eh, orchestra invisibile con volontari, sanitarios e usuarios. Allora, eh. il nome orchestra invisibile perché all'inizio eh, di, di questa esperienza eh, I ragazzi non riuscivano a suonare sul palco e a farsi vedere, per cui i primi concerti, concerti jazz, loro fanno musica jazz, sono stati ehm, a teatro, a palco vuoto, perché i ragazzi suonavano dietro le quinte. E il nome, l'orchestra invisibile, procede di che inizialmente eh, lo ciclo nocheria esibirsi eh, con un pubblico delante. Por, por, de Desagli de viene il nome Orchestra Invisibile, i Tocca Jeff e inizialmente si pubblicò. Oggi, invece, dopo un percorso che hanno fatto, sono molto più sereni e molto più capaci di stare davanti a un pubblico, e quindi abbiamo, ehm, ehm, ci siamo esibiti in molti concerti in molte città italiane. Oggi, dopo de un processo largo in cui inizialmente si rispettava questa difficoltà a esibirsi, i ragazzi si se visto sempre più scapacitati, si se sono sentito a gusto e eh, oggi abbiamo toccato e toccato con l'orchestra invisibile in varie parti d'Italia. Ecco, proprio oggi ricominciamo eh, il percorso delle prove del venerdì pomeriggio. Siamo tutti vaccinati e quindi cominciamo ad aprire un po' la struttura. Giusto oggi volveremo a ritomare l'orchestra invisibile dopo l'anno di de, pandemia e siamo tutti vaccinati e giusto oggi impegneremo una progressiva apertura al mondo esterno. Ok, la prossima. Ecco, in, come termine delle nostre proposte vi faccio un breve accenno alle vacanze. Como para terminar la presentación, hago referencia a nuestras vacaciones como Cascina Rossago. Eh, purtroppo, aunque este interrotte por el COVID, pero experiencia eh, muy importante para i ragazzi, para gli operatori y para las familias. Le familias eh, de Cascina Rossago están invecchiando e, eh, spesso molti genitori non riescono più a farsi carico di un lungo periodo di tempo con i loro figli e riescono a portarli a casa solo nel weekend, quando è possibile. Eh, las vacaciones para Cascina sago, sono molto importanti. La struttura iniziata nel 2002, e questo significa che que i usuari si empezzano a essere maggiori e le famiglie si sono fatto maggiori. E sulle famiglie, quindi le vacanze sono un momento importante per i usuari e anche una tradizione che le famiglie non possono portare a capo. Eh, tuttavia, le famiglie ci tengono tanto che i ragazzi possano continuare ad andare al mare in montagna come facevano con loro e quindi abbiamo iniziato a eh, progettarle e a realizzarle con grande successo. A pesar de, de la dificultad, las, las familias quieren que sus hijos sigan disfrutando de las vacaciones como cuando lo hacían con ellos en el pasado. Y entonces, hace muchos años que con las, vacaciones, las vacaciones son una parte de un ciclo anual muy importante para familias y para los usuarios. È un momento in cui gli operatori e i ragazzi vivono in una dimensione diversa, una dimensione meno rutinaria, appunto una dimensione di vacanza e, ehm, e questa è stata l'occasione per noi per osservare quanto, eh, ci siano di, quante potenzialità ci siano nei ragazzi anche nell'affrontare dei cambiamenti se una cornice affettiva e di relazione forte e significativa c'è con gli operatori. Hemos visto come le vacanze sono un momento molto importante in cui sperimentare una dimensione differente tanto per gli usuarios come per i profesionales. E abbiamo visto che se esiste un marco afectivo importante nel gruppo usuarios e profesionales, gli adulti di Cascida Rosago possono affrontarsi anche a piccole situazioni imprevisibili. Quindi noi crediamo fortemente che le persone con autismo adulte, anche con una severa compromissione, possano fare delle cose strabilianti se sostenuti da una relazione forte. Quindi noi lo vediamo, lo creiamo lo osserviamo a diario che anche le persone adulte con un trastorno dell'autismo de marcato livello 3 pueden enfrentarse a situaciones más allá de sus competencias si esa experiencia se desarrolla en un marco afectivo con personas de referencia alrededor. Ok, la próxima. Eh, ecco, non potevo non fare una, un accenno al, al periodo difficile che anche noi abbiamo trascorso, come tutto il mondo, eh, in questo anno, davvero ehm, che nessuno avrebbe mai pensato di vivere. Entonces, non volevo terminare parlando della eh, de Covid-19, di de questo periodo che que tutti abbiamo compartito, tanto in Cascina Rossago come con tutto il mondo. Che il se lo poteva prevedere. C'è stato eh, lo scorso anno un'interruzione improvvisa di tutte le nostre routine, di tutte le nostre abitudini, di tutte le nostre attività, soprattutto quelle all'esterno, perché quelle all'interno sono state mantenute. Ha avuto un'interruzione di tutte le attività di Cascina Rossa, in particolare le esternas, le internas le abbiamo mantenute. I ragazzi non hanno più potuto vedere i loro genitori per un intero anno. Lo Susuario non ha potuto avere lo Sparres durante tutto questo anno. E eh, hanno visto noi operatori con le mascherine sul volto, con i camici, vestiti in un modo assolutamente strano per loro. Hanno visto i operatori sono con le mascherine in un scenario inusuale per loro. Non è stato facile far comprendere loro che cosa stava accadendo, l'abbiamo fatto attraverso le immagini, attraverso racconti, attraverso storie sociali, ma eh, per alcuni di loro eh, ci sono stati dei momenti davvero difficili. Non è stato facile spiegarlo, abbiamo utilizzato storia sociale, pictogramma, però per alcuni usuarios ha avuto momenti molto difficili. Abbiamo dovuto sostenere fortemente le famiglie in tutta questa situazione di grande angoscia per la paura che i loro figli si ammalassero, alcuni genitori si sono ammalati, ammalati anche gravemente e questo è stato davvero un carico di angoscia che abbiamo dovuto gestire tutti insieme. Hemos tenido una carga de angustia muy marcada porque las familias uh, se preocupaban para los hijos en Caxina Rosago que pudiesen enfermar y ha habido padres que han enfermado también de manera muy grave y todo esto es, ha sido un cargo de angustia muy grande que hemos tenido que gestionar. Abbiamo cercato delle alternative per tenere in contatto i ragazzi con le famiglie, quindi ehm, videotelefonate, invio di, di filmati, abbiamo eh, prodotto anche proprio delle, eh, dei piccoli cortometraggi della, della vita di Cascina Rossago e lo inviavamo alla famiglia proprio per tenerci continuamente in connessione e in contatto con loro. Emo per utilizzare la tecnologia, emo promozionato la video llamadas e hemos creato también unos pequeños cortometrajes sobre la vita dentro di de cascina lo sacco para enviar a las famiglie per mantener este vínculo, este contacto aunque fisicamente usuarios y familias estaban separados Ecco, abbiamo notato che alcune persone, alcuni dei ragazzi di Cascina d'Ossago con un grande bisogno di stabilità e anche con una eh, facilità a sregolarsi emotivamente, eh, il fatto di eh, non vedere eh, i genitori per lungo tempo e quindi di vivere una situazione molto molto stabile, ehm, hanno avuto... Una sorta di beneficio perché hanno vissuto una dimensione più regolare e più stabile e hanno avuto meno sbalzi emotivi. Ha avuto certe cose positive della situazione perché il non contatto con la famiglia durante questi anni le ha, di alcuna maniera, responsabilizzato in su routine diaria e quindi meno cambios bruscos, aunque sempre hanno sido positivi con le famiglie, spero sì, tutti cambios ha avuto eh, eh, continuità di equilibrio. E abbiamo avuto comunque la possibilità di continuare le nostre attività fondamentali di lavoro e di piccole passeggiate proprio perché eh, viviamo in un posto molto isolato. abbiamo potuto anche lavorare durante questi anni, abbiamo potuto darnos un pequeño passeo perché siamo aislati. Ok, la prossima slide. Ecco, vi saluto con un cartello che i ragazzi avevano dipinto proprio nei giorni più, più difficili. Ho saluto con, con un poster che lo ciclos abbiano divucato nei dias più difficile. Pian piano stiamo riaprendo. Appunto, tutti siamo vaccinati e quindi ci auguriamo che nei prossimi mesi la vita di Cascina Rossago riprenda con una sua attività con la possibilità di essere sempre più, di ritornare a essere presenti sul territorio. Quindi stiamo progressando hacia y apostamos a possiamo essere più presenti nel territorio. E vi ricordo quali sono i principi cardine di Cascina Rossago, cioè una relazione forte e significativa con gli operatori, una promozione della vita adulta che passa attraverso un lavoro protetto ma un lavoro vero e il fare assieme che è un altro principio fondamentale di Cascina Rossago cioè gli operatori non somministrano dei compiti ma lavorano insieme ai ragazzi. Ho con lo stress principi che guida Cascina Rossago che è l'importanza di una relazione forte con uh, personas con trastorno de respeto del autismo, la promoción del trabajo como un elemento fundamental para el ser adultos, el proyecto de vida también con personas con TEA, y el principio de la ser juntos, es decir, no alguien, un operador o un profesional que te dice lo que tienes que hacer, sino que junto con la persona te hace el, lo que se propone condividendone la fatica ma anche la gioia della quotidianità, compartendo tanto il trabaco e il cansancio come la felicità della quotidianità. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto davvero con affetto. Moltissime grazie per l'attenzione e lo saluto con un gran abbraccio.